e contiene un mistero che, sinceramente, dopo aver visto tanti commentari, non ovviamente eh, contemporanei, ma dei grandi maestri dei figli di Israele, unitamente a Rashi, ma non solo, ecco, ci siamo accorti che, a parte la, la fine del capitolo 26 con eh, Berceva, quindi l'Alleanza al Pozzo per la seconda volta, il Pozzo dell'Alleanza e quant'altro, ehm, la pericope, la stragrande maggioranza della pericope di questa, di questa parasha è dedicata a una situazione francamente paradossale, e cioè la famosa questione dei pozzi. La famosa questione dei pozzi. Ci dobbiamo chiedere per quale motivo, adesso vi leggeremo il testo e vedremo alcune cose in ebraico che possono esserci utili, perché tutto questo spazio ridondante su questioni che si vengono a, a ripetere in maniera anche pedissequa fino praticamente alla fine del capitolo 26. Non bastava forse magari un versetto di riassunto per tutta questa situazione che adesso andremo a leggere. E' è francamente un testo misterioso. Provo a parteciparvelo. E teniamo anche conto quante volte si fa riferimento a questo discorso del pozzo. Allora, poi Isacco fece una semina in quel paese e raccolse in quell'anno il centuplo. Tutti i commentatori moderni, contemporanei, affermano che questa è una esagerazione per dire come Dio abbia benedetto tanto Isacco in questa terra, e prospicente alla, eh, agli insediamenti dei Filistei e io non penso che sia un'esagerazione ma sicuramente si dà enfasi anche nella struttura della frase anche nel posizionamento di questa di questa di questa cifra proprio per indicare realmente una grande benedizione che avrebbe creato che cosa? invidia e infatti il Signore lo aveva lo aveva benedetto lo aveva benedetto Fu, fu, fu grande, ecco, diciamo, la, la benedizione che Dio gli, gli diede, che il tetagramma gli diede. E poi dice che è l'uomo, quest'uomo, Isacco è chiamato l'uomo. Domanda perché l'uomo? Perché era un uomo mite, perché è l'uomo per eccellenza, l'uomo che fa poche chiacchiere e molti fatti. Ecco perché viene definito l'uomo. È rarissimo nella Bibbia quando... Un uomo viene definito, un personaggio biblico così importante viene definito l'uomo. Ricordiamoci che la stessa cosa verrà nel capitolo 1, versetto 30 di, Genesi, 4, eh, scusate, di Giovanni, che sta facendo Genesi, lapsus freudiano. Quando Gesù viene definito l'uomo, che è venuto dopo di me, è perché è stato prima di me. Non, è, non era, è stato. Eh, lo troviamo a modo la grammatica greca. E viene definito l'uomo, l'uomo perfetto. Ecco, quindi Isacco che farà anche la morte dell'uomo dell perfetto, come, come Cristo, anche suo fratello Ismaele, per l'amor del cielo. Però qui, ecco, prima consegna lo spirito e poi muore, ecco, tutte queste cose, un po' come Abramo, indicano che lui è l'uomo perfetto. Quindi l'uomo divenne ricco e crebbe tanto in ricchezze fino a farlo diventare addirittura meod, meod, eh, ricchissimo, potremmo dire grandemente molto ecco. poi qui cominciamo ad arrivare alla grande problematica dei pozzi perché dice al versetto 14 il signore eh, dice questo uomo cioè Isacco possedeva greggi di piccoli e di grosso bestiame e numerosi schiavi e i filistei cominciarono ad Invidiarlo, furono meglio ancora gelosi di lui. Ihná, no? il famoso canà, termine peraltro ricorrente spessissimo nella scrittura: tutti i pozzi che possedeva, tutti i pozzi che possedeva, erano stati scavati dai servi di suo padre ai tempi di Abramo. Quindi tutti i pozzi che avevano scavato i servi di suo padre ai tempi di Abramo erano suoi, erano lì. E i filistei, sempre per gelosia, li avevano otturati riempendoli di polvere. In ebraico è polvere, molti traducono perma e polvere. Quindi primo tentativo, la chiusura dei pozzi di Abramo. Per non caricare troppo il video vi devo dire che il discorso dei pozzi, dette anche eh, fonti, sono cose diverse, il pozzo d'acqua viva è di fatto una fonte, anche se il bor è sotterraneo sostanzialmente, Berot, il bor, e noi dobbiamo sempre avere in mente il pozzo di Giacobbe, che non è il pozzo di Abramo né quello che eredita Isacco adesso, di cui abbiamo fatto questa prima menzione, Seconda cosa, che dobbiamo tenere ben presente è che ad ogni pozzo, secondo la credenza dell'epoca, eh, peraltro, anche l'Apocalisse lo dice: c'è l'angelo delle acque, quindi c'è un angelo protettore per ogni pozzo. L'angelo delle acque, vi ricordate che l'abbiamo trovato anche nel Nuovo Testamento? L'angelo delle acque. La terza cosa è che il pozzo richiama la vita: in questo un po' dappertutto, ma in modo particolare. Dappertutto l'autonomia, ma in, questo, in, in queste latitudini e su queste latitudini sicuramente richiama la vita. Quarto, indica un obiettivo strategico militare, forse uno dei, dei, dei primi, come oggi potrebbe essere una centrale elettrica, no? che dà la vita un po' a tutta l'organizzazione civile oggi. Il pozzo dava la vita, ovviamente, a chi abitava intorno. Quinto punto, possedere un pozzo significava possedere... Eh, eh, non solo il territorio ma anche la facoltà di poter erogare ai tuoi alleati e negarlo ai tuoi nemici la possibilità di bere non solo alle persone ma soprattutto agli animali e quindi di privarli di un potere ecco tutti questi elementi devono essere considerati insieme in questo grande testo ripeto misterioso nella maniera più assoluta veramente misteriosa i filistei allora i pozzi scavati dai servi degli schiavi di Abramo li otturano con la polvere della serie Morstua Vitamea. vita mea ecco abimelech disse ad isacco vattene via da noi perché tu sei molto più potente di noi cosa che eh, cosa che peraltro succede spesso eh, questa situazione eh, quindi di fatto di fatto eh, questa gelosia, questa invidia fa sì che eh, parecchie volte ehm, i nostri patriarchi si debbano trovare in una condizione che per, per evitare uno scontro debbano lasciare i territori che avevano per grazia occupato, anche per solo, solo transito. Abimelech infatti non, non fa più niente con, con, con Isacco, gli dice solo di toglierti perché evidentemente aveva recepito il malumore contro di lui. E qui abbiamo la seconda cosa, Isacco tornò a scavare i pozzi d'acqua che avevano scavati i servi di suo padre Abramo e che Felistea avevano turato dopo la morte di Abramo e li chiamò come li aveva chiamati suo padre. Quindi eh, toglie la polvere, togliere, toglie la terra da questi, por, da, da questi pozzi e vuole recuperare eh, i territori e tutto quello che abbiamo detto prima per nome e per conto di suo padre Abramo. I servi di Isacco scavarono poi nella valle e lì trovarono altri pozzi, pozzi di acqua viva, ecco perché vi ho richiamato il testo di Giovanni, di Giovanni capitolo 4, i famosi pozzi di acqua viva. Ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco, qui abbiamo il primo scontro, perché quel territorio fa sì che i pastori, che non erano ovviamente delle persone raccomandabili, in questo caso noi teniamo per i nostri, ma anche quelli di Gerar evidentemente avevano le loro le loro buone ragioni, dicevano l'acqua è nostra, quindi il territorio è nostro, noi abbiamo la, la precedenza, eccetera. Allora egli chiamò Ezech il pozzo, perché? Perché avevano litigato con lui e quindi il pozzo prende il nome dal certamen, eh, perché Ezek vuol dire appunto contesa, e gli dà proprio il nome di contesa, quindi rimarrà a memoria che lì ci fu questa grossa contesa tra questi pastori che appartenevano a questi due clan: il clan di Isacco e il clan di Gerar. Scavarono quindi un altro pozzo e siamo a tre, ma quelli litigarono anche per questo e qui si chiamò ovviamente eh, eh, ostilità, avversità, sitna, sitna, da cui ovviamente abbiamo il, la radice di Satan, di Satan, per quello io prima vi ho accennato all'angelo di protezione dell'acqua, eh? Questa è una cosa molto importante che chi segue il corso di angelologia e demonologia sa che abbiamo già affrontato. Allora si mosse di là e scavò un altro pozzo, siamo a quattro, per il quale stavolta non litigarono, non ci, non ci, più, non ci fu più, Ezek ne Sitna, e, e allora quel posto lo chiamò Rehovot, Rehovot che potrebbe essere la traduzione larghezza, quindi che va bene per tutti, accoglie tutti, ma Rehovot può pu pu indicare la Rehov, una strada che confluisce in una piazza, in una piazza comune, Rehovot, e disse eh, che l'abbiamo chiamata così perché il Signore ci ha dato questo spazio libero di convergenza e perché noi possiamo prosperare nel paese, siamo al quarto scavo, eh, al quarto scavo, di là andò a Berceva, il posto dell'Alleanza, di nuovo, di cui abbiamo già avuto modo di vedere con Abram e il patto con Abimelech. E ecco qui eh, si passa di grado, è finito questo mistero delle, delle acque e qui comincia veramente a vedersi l'acqua viva, inteso che sfocia per la vita eterna, perché dice Vaire Elav Hashem Balaila e si fece vedere lui il tetagramma nella notte. E balaila U, quella, la Yomer, Anokhi Elohe Avram, la io, e, e, e disse e Dio, ovviamente il tetagramma, io sono il Dio di Abramo, tuo padre, non temere perché sono, sono con te, e ovviamente come sono stato con lui, benedirò te, moltiplicherò il tuo seme a motivo di Abramo, mio servo. Ecco, questo è interessante perché qui abbiamo la prima espressione della zekutavot. La zekutavot indica proprio eh, per per amore che io ho per i meriti di tuo padre Abramo, ecco, per l'amore che io ho per tuo padre Abramo, non temere quindi, perché lui era mio servo. E là, e qui ci fermiamo, e là, vai ben sham misbeak, vai chra beshem adonai, e là costruì l'altare e vai chra urlò, invocò nel nome del tetagramma, e e piantò là la tenda. ecco. Scavarono là i suoi servi il quinto il quinto pozzo. Che non è tanto il, il, il, il, il diciamo che non è proprio il pozzo di Abemele che è il primo delle che ha fatto il patto, ma è un pozzo accessorio. E qualcuno pensa che sia lo stesso, io penso che sia eh, accessorio. E è un pozzo che sicuramente voi che siete stati a Sceva avete potuto. Incontrare, è ancora funzionante perché è una fonte di acqua libera, la quale si può, assolutamente, si può assolutamente bere. È molto consolante questo. Ci fermiamo qui, la prossima volta avremo dal 26 al 34 e troveremo di nuovo Abimelech che fa di nuovo, rinnova questo patto con, con Isacco, il figlio di Abramo. E. Avremo alcune note teologiche molto e alacchiche, anche molto interessanti per il nostro cammino. Vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima! Ciao!